Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati, voglio ringraziare chi si è iscritto al canale già dall'apertura del canale, quindi uh, da un paio di anni ed è ancora qui a guardarmi, ma anche i nuovi iscritti che nonostante non ci fossero nuovi contenuti sul canale hanno comunque deciso di darmi la loro fiducia e di iscriversi. Mi dispiace non essere riuscita negli ultimi mesi a caricare nuovi video, la vita è stata abbastanza caotica, <ride> ma anche se non sembra dietro ogni singolo video c'è veramente tantissimo lavoro perché um, comunque uh, io li sto studiando quindi non carico i video tanto per dire ho caricato un video ogni settimana quindi c'è comunque uno studio dietro ogni singolo video poi dietro i 15 minuti che avete caricati sul canale YouTube magari ci sono due ore di riprese per non parlare poi del lavoro di montaggio e di editing e quindi della post-produzione ehm, prima di caricarlo sul canale YouTube <ride> quindi purtroppo in tutti questi mesi ho preferito uh, dare la priorità a rispondere ai vostri messaggi che sono diventati sempre sempre sempre di più su facebook su youtube via email soprattutto e non voglio dire uh, ce la faccio la metto tutta per rispondere quasi a tutti no io voglio rispondere a tutti voi quindi Uh, insomma e questo si può vincere anche appunto dalla molla di <ride> messaggi che ci sono e delle recensioni che ci sono sulla pagina facebook um, quindi ho dovuto penalizzare per forza i video sul canale youtube però spero conto di tornarci a breve magari anche se non settimanalmente ma um, siccome ci sono delle new entry sul negozio online nelle ultime settimane, soprattutto, piano piano, chi è iscritto già eh, alla newsletter sa già di cosa sto parlando, conto di tornarci, <ride> di ehm, insomma, introdurvi eh, delle nuove er erbette che ci sono appunto eh, sul negozio online, perché adesso, a parte le erbe tintorie, eh, ci sono 4, o ci saranno quattro new entry, uh, c'è già il METI di cui vi ho già parlato che è l'erbetta um, anticaduta per eccellenza perché i suoi impacchi sono fantastici soprattutto in questo periodo di cambio stagione ed è ideale come impacco per chi ha le lunghezze secche, ma io vi ho già parlato approfonditamente di questa erbetta il fieno greco uh, nel video che ho fatto mesi fa di come preparare, appunto di come idratarlo proprio per approfittare al meglio dei, dei suoi benefici poi come uh, un secondo new entry uh, c'è il sidr oppure il Zizifus, che è questa erbetta lavante e purificante del cuoio capelluto che è fantastica, ma anche di questa penso che uh, venne accennato nel video che ho fatto su come lavare i capelli con le farine è un'erbetta fantastica che può tranquillamente sostituire lo shampoo, e è ideale per chi utilizza le erbe tintorie perché appunto è molto delicata e aiuta a far scaricare meno il pigmento tintorio delle erbe tintorie. E per chi ha difficoltà a far rimanere il catamo l'indigo sui capelli, potete anche provare a utilizzarlo in minime percentuali nei vostri mix tintori, perché ci sono delle persone che hanno riscontrato degli ottimi risultati perché dicono che scaricano meno, insomma, di meno. Da provare. E terzo e non ultimo new entry è L'Amla, che è una potentissima erbetta ayurvedica, tantissimi di voi la conoscono già, è una delle più uh, ricche fonti di vitamina C ed è fantastica sui capelli perché li lascia veramente uh, rinforzati e volumizzati, cioè veramente <ride> regala un impacco di amla regala un, un volume estremo ed è fantastica anche come uh, maschera viso oppure come tonico perché uh, svolge un'azione un illuminante fantastica proprio grazie all'alto all'alta percentuale di vitamina C e quarta New Entry è, è diciamo una erbetta riflessante che in tantissime tantissime tantissime di voi in tutti questi ultimi anni due tre anni mi state chiedendo come fare a colorare i capelli bianchi o comunque i capelli biondi con le erbe tintorie. Ebbene, Bra Barbaro è una, di queste, una delle erbe tintorie che vi può aiutare in questa missione, diciamo così. E quindi eh, la quarta new entry, che sarà a breve, disponibile appunto sul negozio online, e eh, che colora i capelli chiari, naturalmente, chiari, naturalmente biondi o eh, bianchi, ehm, eh, con riflessi eh, dorati, quindi dona dei riflessi eh, dorati molto caldi. Come mi potete aiutare voi? Personalmente ho già acquistato delle extension di capelli bionde, sulle quali poi io farò delle prove per farvi vedere come uh, potete raggiungere varie tonalità di biondo oppure di uh, castano chiaro variando uh, i, i, le percentuali nei vari mix. Il problema mio è che se uh, le extension è, ed è accertato uh, sono di un colore biondo ottenuto tramite decolorazione nel momento in cui io voglio provare a farvi vedere come ottenere un castano cenere è impossibile perché nel momento in cui io applico l'acassia e il katam su una cioccolata colorata, che colore varrebbe fuori? Un bellissimo biondo cenere dai riflessi verdi. <ride> Già provato. Quindi eh, come mi potete aiutare voi se per caso voi stesse, vostra mamma, vostra amica, vostra sorella, la, la vostra vicina ha i capelli bianchi, bianchi oppure biondi e ha intenzione nel prossimo futuro di tagliarli, grazie se potete inviarmi una o due o tre ciò che è quello che volete, che insomma vi torna più facile via posta. Vi ringrazio veramente perché è una missione impossibile praticamente riuscire ad ottenere delle ciocche di, ca di capelli chiari naturalmente chiari che sia castano chiaro che sia biondo chiaro che sia biondo cenere non riesco a trovare da nessuna parte delle ciocche naturali quindi se in passato vi ho sempre fatto vedere i risultati soprattutto partendo dalla mia ricrescita bianca quindi come ottenere il castano, il, il nero e così via, stavolta mi risulta veramente difficile e impossibile ed è essenziale il vostro contributo. Ovviamente chi mh, sarà così gentile da inviarmi, poi uh, mi contattate, vi lascio nell'info box del video l'indirizzo email e uh, chi è pensa di poter contribuire a questa causa, grazie se mi volete scrivere poi vi manderò l'indirizzo dove poter spedire le ciocche o la ciocca, mi accontento anche di una ciocca benvenga, perché veramente io mi rendo disponibile e voglio dedicarci del tempo e venirvi incontro e aiutare voi e anche chiunque altro abbia ancora dei dubbi o dei tentenamenti al riguardo delle tonalità che si possono raggiungere grazie alle erbe tintorie però in questo caso ho veramente bisogno del vostro aiuto quindi grazie se riuscite a, ad aiutarmi perché uh, ne ho parlato anche su facebook con poco successo quindi se riuscite um, comunque a um, trovare da qualche parte delle ciocche bionde e spedirmele mi raccomando quindi non trattate chimicamente, non decolorate naturali, grazie e prima di chiudere volevo chiedervi anche di lasciarmi giù nei commenti del video eh, dei suggerimenti eh, in, per quanto riguarda i prossimi video se avete delle perplessità, se avete dei dubbi, se avete delle necessità in merito a degli specifici argomenti io i video li faccio proprio per venire incontro alle vostre eh, richieste quindi qualsiasi suggerimento è assolutamente ehm, benvenuto vi ringrazio per avermi seguita oggi Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!